Oh cazzo, minchia no, ma porca troia non t'ho mica visto No, no, sono andato lunghissimo, no, no sbatale, no Che cacchio era quel coso? Cos'era? Eh, un Ho cartellone L'ho preso? Eh si, sì, è oh. volato in aria però lì è il suo nuovo ma guarda che io non, non lo so se l'ho toccato e eh, sarà un bug della pista no vediamo che cazzo combina miceli No, hai detto che mi spacca il culo qua. Sì, lo so che l'ho detto così, ma devo difendermi in qualche modo, non ho nient'altro. No, lo sai che se no faccio un video tipo tutto incentrato <ride> sull'umiliazione nei tuoi confronti. Salvo orrei lei, prendo te. tutti gli intertenti. E il titolo Disastro Silvaggio Non fare la partenza pagliaccia per cortesia. Schema doppia fila devi stare, eh! Sì, sì, sì, ma mi dà fastidio, cioè proprio lo sai venirti a dare fastidio sulla tua comfort zone, guarda che partenza pagliaccia che ha fatto, guardala, guarda. La guarda. <ride> che partenza ben per pagliaccio. Ti ho lasciato 200 metri. Ti servono, ti servono tutti. Ti devo aspettare? No, oh, figurati. Vabbè dai, sei, dai. Aspettati il peggio. Dai, vieni. No, sì, dai, vieni, vieni, vai, vai, vai. Vai, vai. Stai, Siamo? Up, eh. dai, vai, Verstappen. Vai, Verstappen. Eh. Ti sono recuperato? Sì, sì. Dove pensi di andare lì? Da nessuna parte. Si faccio in difficoltà, attenzione, con la Michelin che prova a scappare lì davanti. Con quella 296 mostruosa, la 992 in difficoltà sui rettifili, meno agile rispetto al cavallino rampate. attenzione largo Viceni. Silvaggio tenta di ricucire il, il distacco, molto vicino attenzione, vediamo se prova l'attacco qui, si fa vedere negli specchietti, pressione per Viceni. prova lo staccatone, si fa vedere all'interno ci prova, chiude per le questo è un circuito in cui è difficilissimo andare a superare eccolo qua, la quarta, la quinta, scalatona, Fremarci giù anche di prima a volte vediamo l'uscita, molta ripresa per questo ferrarone e Silvaggio rimane dietro, molto dietro, cioè ha provato Fuxia per le vigeli, eccolo qua che riprende ancora il ritmo serratissimo, allertime per lui, lo sa che Silvagio è molto pericoloso ah, ah, Non ce per la tempo. faccia a guidare così perché? <ride> <ride> ti piace? che mi sconcentri, non ce la faccia eccola qua la tattica di Vigeni, il commento live su questa gara intanto Silvagio, giro veloce, forse per lui 7 decimi da recuperare però Vigeni sta dando un ritmo pazzesco mentre dietro si rampeggia, uh, attenzione per il Calafrese! mentre il nordico calabrese pizzo calabro eh, anche... stai facendo la live stai guidando come un pezzo di merda e guardi pure che cazzo bambino dietro certo ah, sono multitasking riesco anche a cambiare voce proprio quella che si utilizza per le live eccolo qua in uscita grande uscita di Viceri, che sta guadagnando veramente tantissimo un secondo e due è 0-1 rispetto a Carmelo Silvaggio attenzione qui lo staccatone molto pericoloso è qui che Silvaggio riesce a recuperare errorino di Vigeni attenzione si riavvicina vediamo Silvaggio molto molto vicino vediamo l'inquadratura da dietro questa volta riesce con una pulizia pazzesca degna di una golf di famiglie altolocate a spazzolare in quelle curve ad avvicinarsi a Vigeni Mamma mia! Che guida! Il Carmelo Silvaggio, nella parte militista interna, riesce a recuperare tantissimo. Geni in uscita. Nella prima parte e nell'ultima parte riesce a sfruttare tutti i cavalli di questa magnifica 296. Ancora Silvaggio! Giro più veloce della sessione! Strappa via il giro veloce a Miceli, in una frazione di secondo, mezzo secondo ha recuperato ben 7 decimi nell'ultima tornata. Il multitasking pilota Miceli deve fare attenzione al riavvicinarsi di Carmelo Silvaggio che non, è, non esita a lampeggiare. Tipo occhio che davanti ci sono i carabinieri, rallenta posto di blocco grande silvaggio questa 992. tanti paletti se li ha mangiati silvaggio a colazione qua tu oh, li stai buttando giù <ride> <ride> grande gara tra i due i due calabresi Minchia di peggio però eh <ride> eccolo là l'accento vero del silvaggio ora vedi te che controllo, incredibile Iniziano le gomme in meno di due minuti A farsi sentire, mancano dieci minuti E Silvaggio ha fatto un errore perché Miceli ha guadagnato tantissimo In questo frangente Mamma mia come sono usciti entrambi Un errorino di Miceli Silvaggio si è riavvicinato Come un falco Sulla lepre Largo Miceli Vediamo se ne approfitta Silvaggio Anche lui Largo e ne approfitto sulla destra! È ah, numero 25! Che chiude la porta, attenzione! Ah, ah, ah, ah, quando si fa! Ah, ah, Eccolo! Ti hai frenato taticismo. davanti, sei un bastardo eh, maledetto! Dovremmo rivedere! Collisione! Guarda, entro Tatic che hai detto! Oh, ok! Quando si fa! questo adesso è tutto io... da rivedere silvagio adesso... che è chiuso selvaggiamente adesso io voglio solo dire una cosa sono stato tre giri dietro tranquillo appena sono andato davanti la tattica di Aulo è sai... uscita fu fuori lo sai che tutto questo <ride> no. verrà tagliuzzato in posto condizione sì, sì. nessuno vedrà niente si vedrà il, il capito? <ride> ma io lo dirò a tutti Sì. <ride> Salutiamo Aulo e salutiamo il nostro caro amico Andrea Baratti ah, che ci manca, che è nel camion che sta dormendo, sta benedetto del tronto in questo momento. Errore di silvagio, è andato a mangiare il cordo all'interno, dicevi approfitta, si sta avvicinando. È solo tu vedi che ti stai avvicinando? <ride> Zitto, mi do false speranze, no? <ride> Molto vicino, dicevi, gli sente l'odore del sorpasso come una costata sulla griglia pronta ad azzandarla oh mamma mia ops decide di mettere nella seconda eh, dovevo uscire in eh, prima eh quasi il maggio eh, perde vado bene. tutto oh vado lungo perché vai un po' lungo? si sì, si sì, ti lascia il passo un po' lungo la, la sì, pressione mi ma sta mangiando non ha, la non pressione ha tenato, ragazzi, la verità è questa ho problemi di no. frenata ragazzi, ho problemi di frenata Sì, un notato Mamma mia come guida bene Silvaggio ragazzi, quanto guida bene Silvaggio <ride> Non fa più errori Silvaggio Non fa più errori Silvaggio, mi ricorda... Ungaro, passato... Ring, no, Formula 1, No, si è passato a casa di si <ride> è passato! Ti ricordi? Formula 1, 91, Ungaro, Ring! Un si ring... ricordo! Carmelo Silvaggio, il gran pilotone, non gli succede mai nulla, è vero Peppe? Favoritissimo eh no, eh no. di questa gara per rimanere nel to... nei top ten, sta facendo... Sto prendere <ride> Nucci! SG! <ride> Porco Giuda! No. no! No! Stacca tutto, dai! <ride> No. 4 minuti e 40 per recuperare un selvaggio scatenatissimo guardalo guardalo magliaccio <ride> guarda <ride> il maiale il maiale lì davanti che non lascia <ride> eh, rischio rischio brutta uscita Brutto, Mamma brutto. mia che sorpasso al limite della decenza sportiva per miceli E ora deve scappare no. miceli perché qua la selvaggia è no. fortissima nel recupero Brutto, brutto sorpasso Come brutto sorpasso? <ride> eh chi lo vinceva è brutto Mamma mia quanto è forte Silvaggio lì E va fuori no, no, no, no, no, no, no. E va fuori Deve rischiare il tutto per tutto Per cercare di recuperare una gara che aveva dominato ragazzi Con la 992 che ne ha comunque di meno Ma in questo circuito riesce ad esprimere veramente tantissimo Vi è ritornata la parlantina di bot ragazzi No, ma perché non ce l'ho più la macchina Eccolo qua Silvaggio Iniziano le lamentele Le scuse però ricordiamo che il giro più veloce ce l'ha Silvaggio un giro da fare per qualche secondo? buonasera oh buonasera Ehi. è incredibile riesco anche a prendere il giro veloce <ride> <ride> all'ultimo ragazzi non ci credo ultimo giro incredibile il titolo del video sarà giochiamo in base a posso. quello che ma. Eh, mi sono andato a girare l'ultimo giro. Po, porca mi Comunque, c'è di... una forza. Sì, ti può rilassare. C'è una forza oscura. Tu. Perché? Ah, per vincere, Migeni vince. Re di Park, ragazzi. Eccola qua. quattro punti bonus per aver finito la gara. E l'SA sale. Guarda qua tutti i colori. Grazie, ragazzi. Grazie, siete fantastici. Minchia, Carmelo ma sacato in pista e nell'orgoglio porca puttana